Ok signori, allora qualche giorno fa parlando con un caro amico mi sono imbattuto in un dilemma che spesso perseguita gli artisti. Come faccio a fare pubblicità con Google Ads? Qual è il metodo migliore? Perché sto investendo dei soldi. Google Ads è una piattaforma, sapete bene, funziona per portare più persone nel tuo e-commerce, per spingere un sito internet, per qualsiasi cosa. Prevede anche una pubblicità in parte di video di youtube ok quindi tu puoi arrivare a più persone con l'aiuto di google ads ovviamente non è semplice google no non ci facilita per niente la piattaforma è complicata arrivare al, al giusto punto non è per niente semplice. Giusto per questo vi voglio dire, metto le mani avanti, siccome si parla di soldi, che non sono la persona più adatta per parlare di queste cose, no? Prendete con le pinze quello che dico. Io vi parlo di un'esperienza mia personale, di quello che io ho capito sul sito, di come io penso di dovermi muovere su questo sito. Cercate su YouTube prima di investire. Ci sono video sicuramente fatti meglio, ok? Devo fare una piccola premessa, purtroppo per molti di voi. Google non accetta metodi di pagamento quali ad esempio Post pay, anche se Evolution, quindi anche se hanno l'Iban, non, non, non puoi fare, ok? Questa roba qua, l'affiliazione dove tu paghi e, e lui ti dà. Devi avere almeno una carta di, di credito, ok? Quindi devi essere con la banca, devi avere un Iban, fra virgolette quella 8-0. Okay? Se non hai ammesso in alternativa, la possibilità di usufruire l'N26, l'N26 che è una carta tipo, tipo post pay solamente che a lui va bene l'N26, se non ce l'hai ti lascio qua sotto il link per farla non penso ci siano agevolazioni, devo controllare ma ecco non credo che senti se col mio link ti dia soldi praticamente quindi ti lascio il link così almeno non devi andarlo a cercare su internet puoi fare l'N26 l'N26 viene accettata da Google è più facile soprattutto se sei minorenne sai se il discorso che lo devi fare con i genitori e tutto il resto una cosa è chiedere i dati di una carta bancaria e un'altra invece è prendere l'N26 la tieni solo per quello carichi di 50 euro ad esempio se vuoi fare una sponsor di 50 euro e hai fatto ok Detto ciò, andiamo subito a vedere e vi ripeto, prendete tutto con le pinze, ok? Ok, perfetto, allora andiamo su Google Ads, il primo risultato che troviamo. E ora devo vedere un attimo, siccome io ho già il profilo in realtà qua sopra con, con Hermes inizia ora, perfetto voglio far sì che, ecco, vedi configurazione in corso facciamo questo così almeno da partire praticamente come voi ok, se no io andrei già nella schermata quella mia ok, Ok, allora, più o meno sì, è così allora, eh, la prima difficoltà grandissima è questa ok, potete scegliere, avete a disposizione due eh, opzioni che non sono in realtà voglio pubblicizzare un video su YouTube, ok? Perché uno è profilo attività, uno è il sito web. Però, più in basso, qua sotto, potete andare nella sessione se è un professionista del marketing, ovviamente no. Ma passiamo alla modalità esperto, così almeno possiamo vedere meglio in dettaglio tutto, Ok. Allora, non so quando poi, comunque sia nelle impostazioni, dovrete configurare anche il metodo di pagamento. Quello tendo a spiegarvelo subito come funziona. Voi dovete mettere tutti i dati, eh, Google te l'accetta e poi non ricordo bene se era un discorso perché mi confondo a volte fra Google che paga e Google che vuole essere pagato. Google ti detrae o ti aggiunge, non ricordo, una piccola somma, eh, 10-15 centesimi. E lui ti chiede quanto ti ho dato elevato da 0,00 a 1 euro, quindi 0,001, 002. Voi dovete inserire la somma e lui verifica che effettivamente di là ci sei tu, ok? Detto questo è una cosa un po' macchinosa, un po', un po noiosa, però è facilissimo, l'ho fatto io. Allora, qua siamo nella campagna da dover scegliere, quindi cosa fare, ok? anche qui c'è un errore che spesso si fa, qui c'è vendita, lead e già qui vedi eh, campagna in display, tutte quelle robe là, traffico, sito web, si potrebbe pensare a chissà quale di, di queste scelte sia la migliore per noi, in realtà noi dobbiamo fare una campagna senza obiettivo. E vedete bene che appunto qua abbiamo la sessione per i video, ok? Quindi raggiungi e coinvolgi gli spettatori su YouTube e sul web. Sotto ti dice come lo vuoi, personalizzata, in stream non ignorabile, out stream... Uh, genera conversioni tutte queste cose qua allora io vi consiglio che in stream non ignorabile è un po' vabbè tu hai le tue visualizzazioni hai il tuo numero ma hai solamente gente che è qua per vedere un video e deve aspettare te che finisci per poter andare avanti ok quindi finiti i tuoi pochi secondi di pubblicità tu hai la visualizzazione te fai il numero te ti senti uh, gasato perché hai le tue views ok? però poi quando carichi il pezzo dopo di punte da capo, perché sono visualizzazioni gonfie ma vuote, quindi è una cosa fittizia. Quello che vi consiglio io, già che siete a spendere soldini, mettete la visualizzazione del vostro annuncio da parte e dite se sei veramente interessato clicca, ok? E solo se clicchi tu paghi, così almeno già che io ho cliccato sul tuo annuncio me lo guardo con magari un pochino più di interesse, ok? Sono io aver scelto, di guardarti non tu che mi imponi guardalo lo capiamo meglio dopo andiamo campagna video personalizzata andiamo avanti allora nome campagna mettiamo prova prova video youtube ok allora io le cose che non conosco vi dico lasciate come sono ok vi vado solamente a spiegare quello che a grandi linee so cosa significa anzi vi chiedo scusa se, se non sono diretto, se non sono esplicito e se non vi spiego bene tutto, ok? Allora, strategia di offerta, lasciamola così, ok? Perché in target non so effettivamente co cosa cambia. Costo per mille impressioni, target importo, ok? No, lasciamolo così, massimo, ok? Così almeno andiamo a visualizzazione. È proprio mirata. Totale campagna o giornaliero? Quindi qual è il vostro budget? 5 euro al giorno fino a che non decido di fermarla. Ho solamente 200 euro quindi metto totale 200 e quando li ho finiti si ferma da solo. Come vogliamo fare? Data di inizio, data di fine. Quindi voglio fare una settimana... Dal 3 al 10 spendi circa 25 euro al giorno per 8 giorni, ok? Mettiamo che io voglio spendere 5 euro al giorno fino a che non sono soddisfatto del risultato. Quindi, data di fine, nessuno, ok? Qual è meglio? Vedete voi. Io generalmente non mi imposto un budget, ma mi imposto un risultato. Se voi avete per forza di cose un budget, dovete andare così, ok? Ok, allora questo lo spunterei, questo anche. Lascerei solamente risultati di ricerca di YouTube, quindi tu hai il tuo video, lo vedi accanto e basta. Località. Io parlo italiano, io faccio musica in italiano, quindi io direi in Italia. Se fate musica eh, internazionale, quindi in, in inglese, oppure spagnola, potete mettere la Spagna, ok? Questo è il senso della località lingua anziché tutte le lingue io dovrò mettere italiano vedete che come faccio ogni tipo di azione qua mi cambia all'incirca le impressioni disponibili praticamente il numero degli utenti che posso raggiungere con queste specifiche ok che vi dirò voi fate che più persone sono meglio è in realtà minori ma persone più dettagliate e precise una cerchia è meglio, ok? Perché sono persone che apprezzano il vostro lavoro. Se arrivo a 130 milioni di persone che non gli frega niente del rap, ad esempio, mi schippano. Magari mi, mi guardano e dicono, no, che schifo levo, tu hai pagato per niente, ok? Tipo di inventario, anche qua, leggetevela bene, io vi direi di lasciare tutto così com'è, ok? Qui vi dice dove escludere il, il nostro annuncio. Io vi direi video live streaming perché insomma se qualcuno è magari a guardarsi la live di una persona cara che stima, che conosce tutto, se vede il tuo annuncio non gli interessa perché sta seguendo una live, ok? Impostazioni aggiuntive. Allora, dispositivi. Qui volendo possiamo mettere... Puoi uscire magari dal computer, dal telefono, magari evitare gli schermi tv... Perché magari sullo schermo metti grande un qualcosa che vuoi vedere e se arriva una pubblicità magari non ti interessa. Stessa cosa anche per i tablet, ma la lascerei, ok? Puoi scegliere addirittura modelli di dispositivi, sistemi operativi, questo io lascerei tutto uguale. Poi... Ci sono i limiti, ovvero a una persona fai vedere il tuo annuncio al massimo due volte al giorno, una volta al giorno. Io mi fido molto del, del sistema YouTube, qui lascio tutto così com'è. Pianificazione potremmo in realtà vedercela, quindi da lunedì al venerdì possiamo fare il nostro annuncio dalle, vi dirò, 14.30 fino... Alle 20 che è praticamente l'orario ora lasciate stare che siamo sempre ad agosto, da settembre in poi l'orario scolastico, ok? Dopo cena qualcuno forse qualcosina guarda, però in genere la mattina è a scuola, la sera stacca presto, deve fare lo zaino. Tutto il resto. 14:30 20 è un buon orario di fascia per far vedere il vostro annuncio. Mentre la domenica, anzi, sabato e domenica, io farei tutto il ciclo completo. C'è sempre qualcuno di notte che sta sveglio, sta a giro su YouTube, ok? Poi ci chiede di nuovo il nome del gruppo di annunci. Questa è una cosa interessante. Qua scegliamo ancora meglio il nostro pubblico, ok? Se fate pop, musica orecchiabile, qui dovete essere bravi anche voi, secondo me. Se fate trap, roba che magari ad una persona anziana non piace tantissimo, potremmo escludere un po'. Okay. È una cosa che in realtà nessuno dice. Eviterei di levare la fascia che va dai 35 ai 54 anni perché spesso i bambini, che sono quelli che poi in realtà più stanno su YouTube, hanno il cellulare dei genitori, quindi il profilo dei genitori. Ragion per cui loro risultano persone adulte. C'è il rischio di arrivare a qualche persona adulta, però... La frequenza con la quale una persona di più di 50 anni, con un lavoro e tutto, sta su YouTube magari è inferiore rispetto a quella del figlio. Quindi anche se in realtà tutti vi consigliano di eh, fare una fascia giovanile, io vi consiglio per prendere più piccoli di prendere anche quelle più alte. Stato parentale qua ovviamente non importa perché anche qui se i figli, con figli, magari il profilo del bambino che ti sta cercando... No, non, non ti risulta la pubblicità. Reddito ce ne può fregare di meno. Poi segmenti di pubblico. Qui è anche interessante per dare un po' l'impronta, ok? Che volete, che volete dare al vostro lavoro. Chi è il tuo pubblico? Qui devi fare una ricerca tu, ok? Prima di fare tutto questo lavoro qua. Cercare di capire chi è il mio pubblico. Se magari sei un cantautore che fa canzoni eccessivamente articolate... Magari puoi mettere un'istruzione di fascia superiore. Io qua potrei iniziare a dire... Il mio pubblico può essere appassionato di rap, appassionato di musica pop, hip hop, dance elettronica, ti dirò, e iniziare a fare una selezione. Ok, io ora ve ne metto due, ma ci sono tantissime cose che potete vedere. Potete vedere se magari ci sono artisti, tipo... Partecipano spesso a eventi dal vivo, magari... Per i concerti, ok? Potete cercare tutto ciò che riguarda la fascia musicale. Senza essere troppo specifici, ad esempio, musica qui inizia a essere veramente America Latina, inizia a essere veramente troppo estesa, ok? Tipo io, per il lavoro che faccio io, questo potrebbe andare bene. Però voglio non fermarmi troppo su questo discorso qua, perché dopo lo possiamo vedere anche meglio se qualcuno non lo riusciamo a prendere io vi direi metti anche raggiungi più utenti simili ai segmenti di pubblico selezionati quindi è, è anche un po' Google che fa una, una ricerca parola chiave ad esempio eh, sono praticamente i rispettivi tag no, che metti sotto i video di YouTube quindi rap 2021 poi devi andare sempre a capo mettere che ne so la tua canzone si chiama Milano, Milano City, no? Metti Milano, metti, che ne so, eh, usi l'autotune nel pezzo, usi, scrivi autotune e inizi a capire quali sono le parole chiave di una tua canzone che possono ispirare all'uscita del tuo video sotto segmento, ok? Altro esempio, in una frase citi come draghi, ok? Metti... parli di politica. Metti draghi. E così via, ok? Dovete riuscire voi a capire quali sono le parole che possono raccontare il vostro pezzo, ma che sono anche famose, molto, diciamo, in voga, molto ricercate su sulla piattaforma. Argomenti, qui dovete mettere, ovviamente, musica, ok? Ok? Quindi uh, vediamo dov'è, dovrebbe essere in, non la trovo, arte e intrattenimento, arte e spettacolo, eventi ed elenchi, film, musica e audio. Poi più nello specifico qui vi dice anche, questo è molto attuale quindi se tu fai rap può entrare in quella fascia lì. Musica pop, e urban, soul, video musicali, se fai parte del video, cioè se fai il video musicale e non, non ci interessa, e così via, tutto ciò che trovate a disposizione, ok? Ciò che parla di voi in maniera giusta. Ora, posizionamenti è una cosa interessante, che no non è semplice, ok? Però è figo, ok? Vi spiego. Mi puoi dire tu, mettimi dopo quel video. Ovviamente più i video sono famosi, più c'è gente in coda, quindi non sempre può essere che compari tu. Dipende anche da quanti soldi proponi per una singola visualizzazione. Se tu proponi 10 centesimi a visualizzazione, un altro 5, tu ne di più, arrivi prima tu. Però, cosa interessante che si può fare in questo caso, è aprire YouTube andare in esplora, andare in tendenza, ok, musica, e guardare quali sono gli ultimi singoli. Ad esempio, Malibu. Io me lo copio, ok, e lo metto qua. Mi piacerebbe comparire dopo il singolo Malibu, ok. Video di YouTube, l'ha trovato, lo spunti e lo vediamo qui, ok? Malibu non è una canzone che eh, fa parte de del tuo essere, ok? Quindi vediamo di trovare altro, magari facciamo più, eh, che ne so, trap. Vediamo quali sono i singoli che sono adatti alla trap. Ora ovviamente io vi parlo delle tendenze, ma potete anche sceglierli, ok? Qua c'è Da Supreme possiamo mettere lui, se fai pop, rock, puoi andare dopo i Maneskin. puoi mettere, qua c'è baby gang, se fai una roba più eh, incazzosa, fai trap, puoi andare dopo plaza, e puoi scegliere magari pezzi di seconda mano, quindi non così popolari, che però fanno quelle 100, 60.000, 80.000 e andare in coda a loro. Qual è il vantaggio? Praticamente c'hai più possibilità che guardando quelli, e c'è comunque 60.000 persone che guardano quelli, dopo appare il tuo annuncio, ok? Ad esempio, carissimo artista che seguo, Axel, possiamo prendere lui, così almeno chi guarda Axel, vedete che comunque è contenuto rispetto a quell'intendenza, dopo ha il tuo annuncio di lato, ok? Ovviamente io ho detto Axel per, per il rap, in base al tuo stile, così devi scegliere. Poi, andiamo avanti. Qui si parla dell'offerta. L'offerta è quel discorso che vi facevo su quanti soldi dai a visualizzazione, ok? Più dai, più è probabile che guardano te, però più dai, più ad esempio nei 5 euro giornalieri fai meno visualizzazioni. Quindi è un po' da trovare quella via di mezzo, ok? Io quello che vi consiglio sotto un, un paio di, di test, un paio di prove, è mettere 0,05, ok? Quindi 5 centesimi a visualizzazione, che non è tanto, ma vi assicuro che non è neanche poco. Ho provato 0,1, cioè 0,01, 0,02, fai veramente niente, 10 inizia a essere tantissimo, ti, ti finiscono così con niente, 0,05 inizia a essere, secondo me, quella via di mezzo giusta, ok? Poi... Il tuo canale, cosa vuoi, cosa vuoi pubblicare, su che canzone lo vuoi fare? Qui devi cercare il tuo pezzo, ok? Io metti caso, lo voglio fare sull'ultimo video, che se non hai visto corri a vederlo. Quello sulle licenze dei beat, come funzionano. Eccolo qui, qui ti richiede che tipo di annuncio vuoi. In streaming ignorabile non lo metterei e poi tra l'altro non me lo fa neanche mettere perché abbiamo scelto prima di non volerlo. Qui ti fa scegliere la miniatura lasciate quella che avete se non volete cambiarla io lascio lui titolo Ecco fatto, diamo una breve descrizione di quello che è il nostro video, lo rinominiamo licenze, creiamo la campagna. Niente di più semplice, abbiamo fatto... cioè niente di più semplice col cavolo, cioè si, si trotta, ok? Però ecco, non è che sia una roba stracomplicata alla fine se sappiamo effettivamente cosa significa ogni tipo di passaggio. Poi qua ci chiederà la, la conferma di tutto dovete mettere io vabbè azienda è tutto voi dovete mettere poi la modalità di pagamento e, e tutto il resto indirizzo di fatturazione e, e ci siete tutto qui se avete problemi, difficoltà, cose che ancora non vi sono chiare ovviamente scrivetemelo nei commenti cercherò di rispondere a tutti se ne so qualcosa se sei più esperto di me e pensi di poter dire qualcosa di utile che ancora non ho detto, scrivilo, non, non me la prendo, anzi ti ringrazio. Noi ci vediamo al prossimo video, ti chiederei cortesemente di iscriverti che ti voglio bene.